di nuovo mini serie, episodio 2 il parto sempre in collaborazione con la mia super amorina Paola Style Paola ti voglio bene oggi vi racconto come è nata Letta che è stato tutto un programma allora, vi avevo lasciato con la mia gravidanza a Capodanno eh, del 2005, dove i miei amici volevano farmi partorire a tutti i costi sotto la neve, perché tanto loro avevano esperienza con i gatti, quindi era un pochino l'attrazione della serata. Eh, ma in realtà il mio amico osteopata aveva detto che secondo lui ero molto vicina al parto, eh, perché avevo già la pancia bassa, e non ha sbagliato di molto, perché in realtà Elettra, anziché nascere il 19 di gennaio, è nata il 10%. Cosa è successo? La settimana prima del parto, quindi la prima settimana di gennaio, eh, sono andata a fare il colloquio con l'ostetrica perché noi abbiamo, cioè no, io, ho donato il sangue placentare per la ricerca e per le cellule staminali e eh, abbiamo fatto il colloquio di donità. Mentre aspettavamo di entrare a parlare con l'ostetrica ho incontrato una mia amica, una ragazza che aveva fatto con me il corso preparto, che lei dove addirittura era prevista la bimba proprio per fine gennaio, quasi febbraio e invece aveva dovuto fare un parto d'urgenza perché per puro caso è andata a fare un controllo e si sono accorti che si erano dato il cordone umbilicale e quindi eh, l'avevano fatta nascere con un cesario di urgenza in più la mia ginecologa era in vacanza quella settimana lì e infatti ero d'accordo con lei che l'avrei dovuta chiamare l'11 di gennaio quando lei sarebbe rientrata in ospedale per fissare un appuntamento perché lei mi aveva detto così vediamo com'è, se si è incanalata, se scende, se si prepara, se non si prepara perché lei con le pare eh, tentava comunque di seguirlo un pochino di più. Io poi oltretutto non avevo proprio esperienza perché eh, mia mamma non ce l'ho, è morta da quel dì, mia suocera ha fatto un cesareo programmato tra l'altro eh, da quando era rimasta, insomma, dal primo giorno <ride> E quindi non, non sapevo, non avevo esperienze Va bene, arriviamo al 9 di gennaio Mi alzo la mattina e sento che c'è qualcosa che non va Cioè tutto a posto per carità Ma qualche doloretto, una sensazione strana E dico a mio marito, guarda che secondo me nasce o oggi, tra oggi e domani nasce e lui mi dice, no, ma figurati, è prevista per il 19, e gli ho detto, guarda, eppure secondo me tra oggi e domani nasce la bimba. E lui mi dice, ma figurati, Vabbè, va a lavorare, se non che alle 4 del pomeriggio lo chiama e dico: guarda, non sto male, ho qualche doloretto, però mi sento più sicura se tu vieni a casa, perché si sa mai che cosa succede. Allora lui, poveretto, pazientemente torna a casa... E, eh, insomma, verso le sei e mezza, sette, sentivo che non era a posto. E lui mi dice, guarda, facciamo una roba, dato che è successo quello alla nostra amica, andiamo a fare un controllo. Va bene. Allora mi porto in ospedale, eh, tra l'altro ho parcheggiato lontanissimo, perché quell'ospedale lì non ha il parcheggio vicino, eh, ma abbastanza lontano. Quindi mi la sono fatta a piedi, come un bel pancione, però appunto non... Ma sono cavata bene, arrivo, mi visita il ginecologo e mi dice: oh, Signora, cosa è venuta a fare qua? Non ha neanche cominciato, non è neanche in travaglio. Tu guardi, non lo so, io non mi sento a posto, volevo fare un controllo. Fa per quando è prevista per il 19, oh, ma ci vorranno settimane, stia tranquilla. Vada a casa serena, felice come una Pasqua, ci vorranno settimane prima che nasca. E ho detto: vabbè, se lo dice lei, fa Sì, sì, mi si fidi di me che ho esperienza in queste cose, lei non è neanche dilatata, ma non ha neanche proprio nemmeno cominciato, mi dice, vabbè, fa, però fa, le facciamo così, le dà il contentino, le faccio fare il monitoraggio lo stesso, cioè come se io, capito, non avevo niente di meglio da fare. Vado a fare il monitoraggio e mentre aspetto di essere chiamata, c'è lì una, una ragazza che anche lei aveva fatto, un'altra ragazza, un'altra mia amica che aveva fatto anche lei il corso preparto con me, e mi dice, mm tu stasera torni, perché tu stai facendo come me, ti ho monitorato le, le contrazioni, perché mi aveva aiutato, per me ne era venuta una mentre ero lì con lei, mi fa tu stasera torni, tu stai entrando in travaglio. Ho detto vabbè, te lo dici tu, io mi sento che secondo me nasce stanotte, però qua dico no di no, e fa vedrai, vedrai, vabbè. Insomma, morale della favola, mi chiamano a fare monitoraggio, Beh, ecco questa ostetrica, simpatica, come quando prendi un palo sulla testa, eh, o, quando sbatte il mignolino dei piedi per dire, Chi mi dice, signora, ma che cosa è venuta a fare qua Che non è neanche travaglio. Allora, ecco, guardi, io sono da sola, non ho nessuno, non, non lo so. cioè, Io non ho mai fatto figli prima, ho fatto un controllo giusto per essere sicuri. Va bene, va bene, si stenda, che ne faccio il monitoraggio. E io, ragazze, sdraiata, non riuscivo a stare, non mi sono lamentata dei dolori perché comunque la soglia di dolore è abbastanza alta. Non ho detto, beh, l'unica cosa le ho detto, posso cambiare posizione, ma non riesco a stare sdraiata. Oh, se fa così adesso che non è in travaglio, quando sarà in travaglio, che cosa fa? Mi dice, questo è malo modo. Io le avrei tirato una cappucciata in testa, in mezzo alla fronte, lo, pom, così! però ho pensato, se poi le devo spartorire stanotte, questa è in turno, <ride> meglio tenersela buona. Allora ho fatto, vabbè, buon viso, cattivo gioco, finisco il monitoraggio e mi dice, no, guardi, signora, lei non è neanche proprio minimamente neanche in travaglio proprio neanche lontanamente in travaglio sia sì, tranquilla ci vorranno settimane sta bambina nascerà se va bene una settimana o due dopo la data prevista del parto pure lei Vabbè. ok allora tutto a posto vado a casa e mi dice guardi faccio una roba lei si tenga in casa al buscopo anche tanto comunque male alla bambina non fa eh, perché è già formata eh, quando ha questi dolori lei prende una pastiglia se come penso io perché io sono sicura che le sue siano coliche eh, le passerà immediatamente col Buscopan se invece è travaglio i dolori del travaglio non passano. Vabbè, andiamo in farmacia, prendiamo il Buscopan, andiamo a casa, accendiamo, guardiamo un po' di tv, eccetera. Tutto tranquillo fino a che a mezzanotte a un certo punto scatto in piedi come un'indemoniata, dico a mio marito: io sto male. Come fa cosa c'hai? Mi sono partiti proprio i dolori, ma da non avere proprio il fiato, ma uno dietro l'altro, non avevo, tra una contrazione e l'altra, non avevo la pausa. Sapete che al corso preparto raccontano sempre che parte la contrazione, poi diminuisce il dolore, si conta, passa un minuto, due minuti, che sono quei minuti che ti servono per capire quanto ti manca il parto. Ecco, io quei minuti lì tra una contrazione e l'altra non li avevo, perché avevo contrazione, Finiva la contrazione, contrazione di nuovo. Finiva la contrazione, contrazione di nuovo. E quindi dico a mio marito: Portami in ospedale, io sto proprio male. E lui mi dice: Ma no, ma sai, ti hanno mandato a casa. Ma cosa, ma no, ma non sei neanche pronta. Ti hanno detto che ci vorranno settimane. Ma cosa dici? Mi fai fare un viaggio a vuoto. Dico, Ascoltami. Io mi attacco alla maniglia della sala a parto perché sto proprio male. Io, portami, vedrai che mi prendono stavolta perché sto proprio male. La bambina, secondo me, nasce stanotte. Allora lui mi dice, vabbè dai, senti, vestiti che... Eh, no, ero, ero in tuta. Mi fa, dai, ascolta, mettiti sulle scarpe che, che arrivo, vado in bagno, mi vesto, vado in bagno e ti porto in ospedale. <ride> e qua parte la parte comica. Allora, immaginatevi la scena, è mezzanotte e mezza. Io sono seduta sul primo gradino della scala a scendere, perché io ho le camere sul terzo piano. E quindi sono sul primo gradino che mi tengo la pancia piegata in due perché sto male. Questo che a un certo punto sento: Ma cazzo, inizio a bestemmiare in turco e dico, è successo? Si è rotto il sciacquone del bagno. Forse <ride> proprio in quel momento lì. Allora, noi avevamo un bagno vecchissimo. Perché la casa in cui viviamo è la casa dei miei genitori. Quindi non l'avevamo ancora sistemato. E quindi avevamo la classica cassetta anni '70. E insomma, nel tirare non tornava più sul galleggiante, quindi il poveretto aveva già svitato il, la, la placca che chiude, che copre la cassetta e stava armeggiando perché era su questo galleggiante e non ci riusciva. Quindi io, che ero seduta, non ce la facevo più, piegata in due dal dolore, uh, prendo la pancia con la mano, <ride> mi tiro su, vado in bagno, tiro su. Il, il braccino del, del galleggiante dello sciacquone infilo la placca in modo che così sta sollevato mi giro verso di lui quando l'acqua ovviamente ha finito di scendere e gli dico adesso portami in ospedale che sto male <ride> con questa voce qua satanica Va, va bene, andiamo. Ma lo sciopero? Ci penserai domani mattina? Adesso portami in ospedale. Che sto a Vabbè, allora mi porto in ospedale. Io, tra l'altro, facevo una fatica. È stata il tragitto più lungo del mondo da qua all'ospedale. E lui dice: Dai, parcheggio. Uh, parcheggio al mercato. E detto Ma tu sei scemo? Io non ci arrivo neanche al mercato. Ma sei fuori. <ride> Sono tre chino. No, no, gli ho detto: Ascolta. Non mi interessa se ti pecchi la molta mi, mi molli davanti all'ospedale perché io non ce la faccio. Allora mi dice, vabbè, senti, fai una roba. Vai su con la, con la cartellina degli esami, io ti lascio davanti all'ospedale, tu sali e fammi occupando di non partorire nel frattempo. Faccio, no, no. Allora lui è andato a parcheggiare, io arrivo su di sopra, quindi si fa, fatti conto, quasi luna. Vado citofono nel reparto, mi apre un'infermiera e guardi mi fa ancora e qua gli faccio guardi sto veramente male, adesso sto veramente male e no? mi dice guardi si metta qua un attimo chi chiamo il ginecologo e io ho veramente incrociato le dita e ho detto speriamo che non mi capiti lo stesso deficiente che il pomeriggio perché mi rimanda a casa eh, nel mentre arriva mio marito e gli dico ma la borsa cioè la mia borsa con i cambi, e lui mi dice Oh, ma figurati ma mica ti tengono ma va tanto te l'ha già detto quello di prima che ci vorranno settimane io non l'ho portata ho detto ma scusa ma che senso a metterla nel baule se non ti portate la borsa poi ma prima ti hanno mandato a casa mi dice lui ma sì ma sì se devi partorire vado a prenderla ma tanto hanno detto che ci vorranno settimane mi dice lui vabbè nel frattempo arriva questo omone, fatevi cioè proprio un mone a quattro ante alto grosso e mi dice scusatemi Stavo dormendo. <ride> questa voce è un po' baritonale da orso, dico vabbè. Vado dentro, eh, mi facendo, perché non parlava neanche, era talmente rincoglionito per, dal sonno che mi facendo di salire sulla poltrona per visitarmi. Mi visita, non dice una parola, eh, non mi ha detto bene chi sono e che cosa non sono, c'era lì l'infermiera e sento che si gira e dice. Preparare. E vedo che l'infermiera sparisce per rientrare dopo due secondi con un rasoio. Io la guardo all'armata e mi fa, no, non stia tranquilla, la devo solo pulire. E dico a mio marito, Fabri, forse sarà il caso che tu vada a prendere la borsa dei cambi. Lui, ma no, ma non ha mica detto che stai partorendo. <ride> Dice lui, bello serafico. Eh, ha solo detto che devi preparare... E, ma se mi devono preparare questo salto su fa ma non vede che sua moglie è in travaglio vada a prendere la valigia vada vada lui <ride> no, poverino che in quel momento è andato in tilt perché comunque la novità non se l'aspettava così so, poveretto va si è fatto questi 3 km di corsa a prendere la valigia con i cambi nel mentre mi preparano mi infilano un camicione no forse avevo una camicia da notte io non me lo ricordo L'unica cosa che mi ricordo è che avevo dei dolori pazzeschi, non riuscivo a tenere la penna in mano mi hanno fatto firmare le liberatorie, quelle del ricovero. no? E io, apri e chiudo una parentesi, non potete far firmare a una donna in travaglio delle liberatorie perché io veramente non, non sapevo neanche chi, chi cavolo ero in quel momento. Vabbè, comunque, infatti, mi ricordo che ho detto a mio marito: Per favore, io non ce la faccio. O firmi tu, o prendi la mia mano e infia il mio nome sul foglio perché io non, non ce la faccio a firmare. Tanto stavo male, ma perché proprio non avevo il fiato? Perché tra una contrazione e l'altra non avevo il tempo di riprendere il fiato. Vabbè, morale, una e mezza. Entriamo finalmente in sala travaglio eh... Mi fanno l'antibiotico per lo stractocacco eh, e c'è l'ostetrica, eh, quella che a me piaceva un po' meno, perché a me sembrava molle, ma invece grazie a Dio c'è stata lei, non quell'altra, perché quell'altra poi, vabbè, ha combinato casini con un'altra ragazza. Insomma, morale, eh, questa qua invece è stata di una dolcezza unica, io ero l'unica lì e niente, più fa il sto benedetto mm -hmm. monitoraggio, io non riuscivo a tenere neanche intorno la cinghia del monitoraggio per la bambina, invece guarda ascolta, per te fa bene, fa niente non ti faccio il monitoraggio, però per la bambina devo farlo e solo che io non riuscivo a stare ferma perché sdraiata, non riuscivo a stare seduta non riuscivo a stare, in piedi non riuscivo a stare non riuscivo a stare in nessuna maniera quindi io cosa facevo? c'era una sedia di fronte al letto quando partiva la contrazione mi alzavo in piedi mi piegavo sul letto così finiva la contrazione mi ributtavo sulla sedia per poi rialzarmi ripiegarmi e ho fatto questa cosa tipo mantra 28 volte e lei, poveretta, pazientemente, per mezz'ora fa... Dai, lo facciamo solo per 20 minuti, mezz'ora, perché io devo vedere se c'è sofferenza fetale, così. E questa poveretta seguiva i miei movimenti, così praticamente mi è stata attaccata tutto il tempo. Alle... Insomma, alle 2 ero di 2 centimetri, ero proprio, avevo proprio iniziato. Ho dei dolori pazzeschi, non potevo bere, eh, io l'unico momento in cui trovavo sollievo era... In bagno, infatti, ogni tanto spariva in bagno e questa a seguirmi dietro come un falco, cosa fai? No, perché ci è già capitato di avere i bambini dentro al bagno. Mi raccomando, eh, non spingere, non fare niente, no, no, è che sto so comoda, seduta. <ride> e mi ricordo che mio marito, uh, poverino, lui tentava di aiutarmi e io alternavo momenti in cui avevo un caldo pazzesco momenti in cui avevo brividi di freddo e mi diceva l'ostetica poi che. Sono proprio i dolori che portano questo, no? Quindi dicevo, Fabri, mi metti la, la vestaglia, Fabri, toglimi la vestaglia, Fabri, mi metti la vestaglia, Fabri, toglimi la vestaglia, Fabricio caldo, Fabri, freddo, Fabri, mi metti la vestaglia, mi togli la vestaglia. Sono a un certo punto, poverino, non sapeva più neanche lui come fare per aiutarmi. E lei a un certo punto gli dice, senta, faccio una roba, le massaggi la schiena, magari le da sollievo. E io a me quando mi sono girata e con la voce dell'esorcista le ho detto azzardare neanche a toccarmi <ride> lui fa va bene Ok, vado a vedere Sanremo stavano dando vecchie puntate di Sanremo ma tipo del 1969 vado a vedere Sanremo 69 insomma lui, loro lui e l'ostetrica se la sono cantata ma hanno piantato lì si sono bevuti la camomilla si sono mangiati i biscottini. si sono guardati Sanremo e io bella tranquilla in balia di me stessa ad aspettare alle 4 del mattino lei torna a visitarmi e mi dice, guarda, ehm, sei dilatata di 8 cm. E gli ho detto, madonna, non ce la faccio più, ti prego, fai, tiramela fuori, caccio una mano dentro, fai qualcosa, sto proprio male. E lei mi dice, guarda, non ti lamentare, perché in tre ore ti sei dilatata come una che ci mette una giornata intera, perché mediamente le donne ci mettono 8 ore, tu in tre ore ti sei dilatata praticamente subito, fai, stai tranquilla. Vabbè. Allora, uh, dico, ma è vero che dagli 8 e 10 cm E eh, mi dice, no, guarda, sono cose che noi diciamo alle neomame, però uh, di fatto non è così rapido il passaggio dagli 8 e 10 cm fa. Però ripeto, guarda, tu davvero hai fatto in frettissima? Stai tranquilla, vedrai che non sarà poi ancora lunga, no? Va bene. Finisce di dirmi questo, mi parte una contrazione fortissima, io mi accovaccio e sento qualcosa che scende. E dico, ascolta, guarda che io sento scendere qualcosa. E lei mi dice, non è possibile, ti ho appena visitata sei di 8 cm, No, guarda che per me sta scendendo qualcosa, la sento proprio scendere. No, guarda, fidati, sono stettrica da tanti anni, non sei la prima che faccio partorire, non sei ancora lontana. Eh, volevo dirgli questa cosa me, già, me aveva già detto qualcun'altra che era ancora lontana no? e mi dice no no ma sei tranquilla sei di 800, ti ho appena visitata ho detto senti mi avrai anche appena visitata però io sento qualcosa che scende lei poveretta per accontentarmi dice senti va bene è che è fastidioso perché sai che ti devo visitare, ti devo filare la mano e fa, però guarda per farti contenta ti rivisito però vedrai che cioè, ti ho visitato proprio adesso sei di 8 cm figurati! Non puoi essere già di. È proprio matematicamente impossibile. Io sento scendere qualcosa, poi fate voi, cioè nel senso, sei tu l'esperta, no? Io mi rimetto a quello che è la tua esperienza. Vabbè, lei mi dice: Intanto io ero sempre per terra, no? E lei mi dice: Guarda, appena ti passa, appena riesci ti tiri su, se riesci, torna sul letto e ti visito di nuovo, va bene, passa la contrazione, mi tiro su, mio marito mi aiuta, vado sul letto, dice dai, apri le gambe, però vedrai che sei di due, ok, chiamate il ginecologo, chiamate la pediatra, tu non spingereci la testa fuori, eh, io dicevo bene che stava scendendo qualcosa, <ride> e sono morale, lettrina aveva già fatto capolino con la zucca, quindi hanno risvegliato il ginecologo, hanno chiamato il pediatra, io nel frattempo mi dice ce la fai ad arrivare fino alla sedia gestatoria, ti devo portare la collocazione, no vado io, dice, basta che non me la perdo per strada, <ride> mi dice no, non dovresti, c'è il risucchio, mi ha detto stai tranquilla, quindi... Sono andata camminando un po' così, perché ero so titubante. arrivo eh, nella sala parto, mi metto su sto cacchio di sedia gestatoria e, e dice lei a mio marito, faccio una roba, le tengo la testa così, così magari lei la le aiuta a spingere. Alla prima spinta, l'ho risucchiata, nel senso che è riuscita e poi rientrata con la testa, no? E mi ha devi spingere più forte, però fa a lei non urlare, perché oh, ho proprio urlato io in quel momento, per fare lo sforzo, insomma, mi aiutava con lo sforzo di spingere, no? Perché fai più fatica. Gli ho detto: Senti, non ho detto beh, fino adesso <ride> fammi urlare almeno mentre spingo. E <ride> in effetti, hai ragione, mi ce lei quindi: Rispingo, e alla seconda spinta elettro-uscita. E... ed è stata una cosa strana. Perché la cosa che mi ricordo in assoluto è che quei dolori fortissimi, come lei è uscita. Sono spariti istantaneamente, ma davvero istantaneamente. Mi ricordo che lei me l'ha messa sulla pancia, però io non potevo toccarla perché lei doveva tirare via il sangue placentale. Infatti mi ha detto, purtroppo io di solito lascio un attimo la bambina con la mamma, passo la luce rispetto a quei luccioni che ci hanno... Nelle, negli ospedali no? e dice, di solito lascio un attimo di intimità fa però io devo tirare devo essere veloce perché devo tirare sul sangue placentare ti chiedo il favore di non toccare la bambina non fare niente stare ferma va bene allora credetemi è, per me è stato molto più lungo quando mi ha messo i punti che me ne ha messi due ve lo giuro perché lei poi era comunque piccolina ehm, quindi non ho avuto problemi non, non mi ha fatto neanche l'episiotomia tanto per, per dire e mi ha messo proprio due punti, però ero talmente la voglia di vederla, ero talmente stanca che <ride> è sembrata una cosa lunghissima. Dicevo: Dai, allora hai finito, dai, allora hai finito, sembrava proprio caricata mille, no? Eh, perché ovviamente poi c'è la scarica adrenalinica di quello che hai fatto. Mio marito a un certo punto è rimasto sempre così, che la bambina era già sulla mia pancia, e ho detto, forse puoi mollarmi il cranio, gli ho detto a un certo punto, perché penso che non serva più. Ma no, ma quella là non mi ha detto niente. <ride> la striga fa sì, fa, gli ho già messo la bambina sul grembo, può lasciare sua moglie. Quindi mi ha lasciato il capoccione". E vabbè, insomma, poi lui ha seguito la bimba perché è arrivato il pediatra. Quando lei ha finito di eh, prelevare il sangue placentare, è arrivato il pediatra, l'ha visitata e tutto quanto. Quindi poi lui mi fa vabbè, senti, tanto te ti devono ricucire, ti saluto, io vado con la bambina. Quello che dovevi fare l'hai fatto, ciao. Mi ha piantata lì, giustamente. Quindi ho fatto il bagnetto, il primo bagnetto della bimba l'ha fatto lui e... e aveva paura di romperla e poi è arrivato questa io Nel frattempo sono... mi hanno messo nel lettino dove avevo avuto il travaglio ehm... e niente, praticamente è arrivata questa frugolina, Io ho chiesto di attaccarla subito al seno, quindi hanno chiamato quella della nursery per spiegarmi come si faceva e... Eh... Ragazzi, non so descrivervi l'emozione le che io ho provato nel metterla al mondo, se non appunto vabbè adesso lo ricordo ridendo eh, perché anche questo gran dolore. Poi alla fine vi dico: se avessi potuto, ne fossero arrivati altri, l'avrei fatto altre 57 volte. Eh, ricordo appunto questa cosa che il dolore è svanito subito. Poi era tale la gioia di vederla finalmente, di stringerla tra le mie braccia, di, di avere un esserino tutto mio. Ehm, io credo di non aver mai fatto una cosa così grande e così bella come mettere al mondo l'Elettra ehm, e ancora adesso sono incredula che insomma, quando la guardo così grande così bella, così bionda come proprio io ti ho fatto è stata veramente un'esperienza pazzesca ehm, sono stata molto fortunata perché non ho avuto complicazioni quindi anche il parto come la gravidanza è andato veramente liscio tenete conto che il giorno dopo L'ostetrica mi portava in giro per i reparti, guardate questa ragazza, un parto da manuale, un travaglio da manuale, perfetta, non ha avuto un problema, è andato liscio come l'olio, ha partorito in quattro ore neanche, cioè veramente, ho avuto veramente culo, nel senso che ho, ho, ho proprio avuto un tempo ridotto, tant'è che lei mi diceva stai attenta perché se dovessi fare, qualora tu fai un, facessi un altro figlio, probabilmente non arrivi, non arrivi in tempo all'ospedale, perché ho proprio fatto in fretta. E così era mia nonna. La famosa nonna che io amo poco, lei sembrava fatta per fabbricare figli, perché anche lei li metteva al mondo senza neanche accorgersi, praticamente. E La cosa divertente, sapete qual è? Che il giorno dopo, quindi lei è nata alle 5.20 del 10 gennaio, no, il giorno dopo, il giorno stesso, alle 10 e mezza a 11 adesso non mi ricordo l'ora metà mattina mettiamola così io esco per andare a vedere <ride> mia figlia attraverso il vetro io l'avevo comunque in camera però in quel momento lì non mi ricordo forse la stavano cambiando quindi forse ero in corridoio o stavo aspettando che me la portassero non... o forse c'era la visita dei parenti non, questo non me lo ricordo ehm, perché quando arrivavano i parenti ovviamente i bimbi li ritiravano tutti vi ricordo che è passato lo stesso ginecologo che il giorno prima mi aveva visitata e mi aveva detto che ci sarebbero volute settimane. Questo mi vede e mi fa: Ma signora, ma è ancora qui? E io gli ho detto: 'Il suo ci vogliono settimane' e lì nella seconda culla. Questo mi guarda diventato viola, veramente è rimasto impietrito. Ah, mi scusi, ma devo andare. Devo andare in sala parto, mi stanno chiamando, non so se sento, ma mi stanno chiamando, vada, vada, gli ho detto, però è lì, eh, ascolta, ci voglio settimane, tranquilla signora, ci vorranno settimane. E niente ragazzi, questo è stato il mio parto e <ride> adesso noi ci ridiamo su perché è stato, cioè, tra lo sciacquone tra la fabbrica si è dimenticato la borsa in macchina, eccetera, eccetera, è stato veramente, c'è cioè, da ridere, cioè, adesso lo ricordo ridendo, ma all'epoca avevo dei dolori pazzeschi, è stata una cosa fighissima e um, non è stata così traumatica come me l'hanno raccontata poi magari io ho avuto culo, non lo so uh, a me è andato veramente tutto bene Elettra è nata sanissima senza problemi e, um, il giallo di Elettra è stato che alla visita del pediatra um, lei aveva le unghie molto lunghe e lui mi ha detto signora è nata tanto tempo dopo rispetto alla data prevista del parto vero? è nata con dieci giorni in anticipo ah perché è strano perché ha le unghie molto lunghe già staccate e questa cosa è tipica dei bambini che nascono almeno due settimane dopo la data prevista del parto e quindi qui non lo so o oh, c'è stato qualcosa che non, non lo so perché comunque sapete che i ginecologi hanno quel dischetto e contano dall'ultimo dalla data prevista delle mestruazioni quindi o ero già incinta quando io ho avuto le mestruazioni il mese prima, di... non lo so comunque sia <ride> questo è stato il giallo di elettra. lei è sempre fatta è stata frettolosa a nascere ed è questa caratteristica l'ha ancora adesso e niente ragazzi questo è stato il mio parto ci vediamo con la prossima puntata della miniserie. ciao